Ragazzi, il Lord dei Solark sta per essere sconfitto! E noi stiamo per diventare cinque bellissimi sloggo sbriciolati! Evochiamo un Lord! Sai già cosa succede quando usiamo i bracciali! Qui intorno l'energia alfa è pericolosa! Ma dobbiamo cercare di fare qualcosa! D'accordo! Forza, concentriamoci ragazzi! Gormiti, potenza degli elementi! Furia del vento! Forza della roccia! Potere del ghiaccio! Energia del fuoco! Combatti, Lord dei Gormiti del Fuoco! Carrion! Guardiani, credevo che avessimo sconfitto Voidus una volta per tutte Dove ci troviamo? Questa è un'ottima domanda, ma soprattutto come fai a essere così grandioso? Incredibile, i poteri dell'energia alfa Sono estremamente antichi, straordinariamente distruttivi E completamente incontrollabili, ma come? Il come dovrà aspettare, ti abbiamo chiamato per loro quattro non preoccuparti, me ne sbarazzo io. Oh no. Immagino che quella sia la parte incontrollabile. Guardiani, avrò bisogno del vostro aiuto. Concentratevi più forte che potete. Yes. Ah! Magma Blast. Ah! Ah. L'energia alfa è incontrollabile. Forza! Ah! Ah! Ma noi siamo appena arrivati! Sì, prendete questo! Alla prossima, teste di marmo! You're meaty!